Prendi, io ti guardo. Prendi, io ti guardo. Ti dico che cosa, ma tu niente, non mi rispondo. Prendi, che ti è successo? Mo' è da tanto che ti guardi dal campo sportivo. Sei sempre gli stessi. Vedo sempre gli stessi profili, gli stessi titti. Ogni tanto cagna il colore della facciata. Che volta che albero sono suoi mobili vende, ma tu non ti muovi. Non porta niente di quello che ti sta succedendo a 30 intorno. Oh, ma che ti è successo? Ma stai a preoccupare. Ti non ti accorgi che allora luogo del ci occupiamo di più? Ogni tanto si sente che qualcuno si è con gli muoce in terra. Può trovare un posto per la macchina Te da fa almeno due ore di giro per senna per la circolazione, o a terra per Sant'Agata. Ma è possibile che non te dai una mossa, una sgrullata, a come si diceva una volta? Ora come sta a far parlare, non mi Ti pare bello ma forse perché si vecchio Ma come? Se nato prima di Roma, in muso è l'ultimo. Ma tu ha proprio a fare più niente, che ti è successo? Prendi, rispondi. Prendi, ma se proprio non muore rispondi. Almeno, rispondi. Terentino, 2 marzo 2002.